Pronto, aiutami te, te. È pronto. Ah, demo! È... moshi moshi te imi Moshi moshi. Pronto? Pronto. <ride> Guardate quanto sono bravo, mi sento proprio un telecameraman di quelli professional. <ride> caldissimo. <ride> Guardate come sembra buono già così. Torna il momento Masterchef Levati con Seba e Kumiko che cucinano per noi i kawamushi. Cuciniamo! Ciao Benvenuti su una nuova lezione di cucina con Kumiko Arai! Yeah! Ciao! Ciao! Oggi ci insegnerà a cucinare. Ciao Ok, quindi iniziamo subito a cucinare! Guardate la nostra amica Kumiko come appende le collane alle pareti. È un po' timida, però non volevo non farvi vedere. È un'usanza giapponese. Nihonji non hanno coze inga, no, non è un'usanza giapponese, è proprio Mmm! Japanese decoration Dice che non è così, vabbè Sapete, paese che vai, usanza che trovi Tra l'altro sto usando per la prima volta lo stand lo, questo stand Ditemi se riesco a tenerlo più fermo Anche se ho i miei dubbi Perché io sono un pochino troppo movimentato Prendete l'acqua Adesso praticamente prepariamo il dashi il shitake shiitake Che sarebbe un fungo, il dashi di shiitake E lo prepariamo qui Che così, eh, così riusciremo a fare un chawamushi più saporito Praticamente sarebbe chawamushi Mite mite koko Ciao Chawamushi Ok どう<笑> <ride> mushi in giapponese vuol dire vapore no? E bisogna usare ovviamente la pentola apposita, vedete, questa che fa tutto il vapore, che così sopra potete cucinare questo ciao mushi. A me piace tantissimo il chawamushi mushi. Non so se piace anche a voi, però ve lo consiglio. Guarda che l'acqua bolle già, adesso dobbiamo mettere il nostro shitake dashi. Shitake per fare il dashi. Qua facciamo attenzione che non mi si bruci la telecamera. Che sarebbe poco carino, visto che già una mia telecamera ha fatto una brutta pina a Venezia. E ma vedo che non hanno katsou da dashi comunque da shit do. Uh -huh. Di solito si fa col katsu che è un, un pesce Oppure si può fare anche con il kombu che è un'alga Però lei la fa con lo shiitake non shiitake no? Anno chiamanmushi po' i datta no Perché lo vuole fare con un sapore molto da chiamanmushi no? Quindi adesso lasciamo qua a bollire per un paio di minuti pam pam. Comunque stiamo usando il dashi di Kayano ya Kayano ya Kayano ya Yay, Yay. Yeah. È la prima volta che lo usa, quindi jishin ga nai. Jishin ga nai. dire che non è sicura se sarà buono. o meno ma io dal profumo vi dico che è buonissimo questo dashi. Ecco qui che è quasi pronto. Pim pim! Pronto. Hey. Pronto? pronto, te? È pronto? Ah, demo, moshi eh? moshi te ime mo aru. Moshi moshi. Pronto. Pronto. <ride> <ride> Scusami, sì, ne, un po'. Ah, ah Yonderu, yonder. guardate, <ride> cheating, lei sta, imbrogliando, sta imbrogliando, Yoruste significa perdonami, Yoruste, adesso usa quella, uh. yeah <ride> ah. <ride> scusate, questo non si usa, <ride> no, no, no, no, no, questo qua va buttato via, perché noi, <ride> vedete io quanto sono brava a cucinare, però Masterchef, master <ride> conosci Masterchef? Conosci te Chef? bambumi, anche, riorino bangumi. Sono una ragazza molto buona che si fa. Se va bene, adesso una cosa. Sono i liori che sono inutili. E se va bene, tu li li li li metti? Lei mi ha detto: Ah, ma tu sei bravo a cucinare? Fammi <tose> vedere <tose> come cucini. E io sono bravissimo. però... Eh? mi dà una cosa. Non se vanno Riorino Doga. E eh, come mi dà? Gli <tose> ho chiesto: Hai mai visto i miei video <tose> di cucina? lei mi fa... No. Eh, già, ch già, <tose> mi dà una. Ho detto eh, ch che adesso li guarda. Fino adesso ho cucinato il Goya Champuru. Ho fatto il cario di Super Mario a forma di Hoshi. Super Mario non Hoshi, va bene? Sta. Sta, sta. Sono, stanno, katacinoto, adonagni ho scortato. E eh, Gianni, stanno, katacinoto e nani, sono a Eh, Mi Naito, a Karanai. Lei mi ha detto, Ma che cos'è il. Il. Ah, venga, il... Atode, atode, atode. Atode. Ve lo metto qua, per chi non si è visto il mio video di io che cucino con un'altra gnocca di bambù il curry di Super Mario a forma di stella. Andatevelo a vedere. Ok, okay. adesso prendete Toriniku. Toriniku sarebbe carne di uccello. Quindi... Toriniku? Mmm, ammare okay. schiaccia okay. ja, noi ne. tutto qua. Mi di togliere la, la pelle che a me sai. non piace molto, a dirvi la verità. Vorrei aiutare Kumiko, che la vedo in difficoltà. Kumiko, taschetta in da che do... Kumiko no, Gimariori, desho. Gimariori, do... Questo è il Gimariori. Kumiko no, Gimariori no. E tu, canando, no Assuna ah, no? Gli ho detto che praticamente mi piacerebbe molto aiutarla, no? Perché la vedo molto in difficoltà e io sapete che sono un bravissimo chef, però ho detto, cavolo, questo è il video dove Kumiko ci fa vedere quanto è brava a cucinare. Se l'aiuto io, che gusto c'è, eh, ovviamente. Ha detto che è un po' Kinchou significa kincio. è un po' preoccupata, un po' ansiosa. Cucina con Kumiko. Cuciniamo con Kumiko. Cuciniamo. Cuciniamo. Pollo! Kumiko o aitai hito wa koko ni kakimasu ne. Per tutte le persone che vogliono incontrare Gumiko, Kumiko vi lascio qua il suo indirizzo. Endemo bango, line daijobu? Kareshi boshitsu. cercando, ma tutte le mie amiche stanno cercando amoroso Non capisco. Italia edvin kareshi dou? Ine. Ok, mi ha detto che le piacerebbe avere il moroso italiano, quindi se siete single, volete venire in Giappone, consiglio Kumiko. Però fate in fretta perché è un bel partito, quindi magari qualcuno se la prende, ecco. Quindi tutte voi, tutti voi che volete mandare l'applicazione per diventare il moroso di Kumiko, sbrigatevi che non si sa mai. La vedo un po' insicura. Yoride Kiru no Kai. È veramente in grado di cucinare Kumiko? Scopriamolo tra poco! Oh, uh, shiso! Ah,これ shisoじゃない? mitsuba. A mitsuba? Ecco, questa è una foglia di mitsuba. Pensavo fosse shiso, ma è mitsuba. Ora è il nano da me? Con no, mamma ciabamushi ha detto che per fare il chawanmushi dovete praticamente riscaldare il pollo con l'acqua calda dovete mettere sull'acqua bollente che così la carne perde il grasso e così il chawanmushi viene più buono e nani sono aburannukuto o motoshikunaru? un so so so ha detto che senza il grasso della pelle di pollo diventa molto più buono e lei mi chiede è giusto? non è sicuro è giusto? non è sicuro? una sguoikotoninateru dasukedo lei dice che così è giusto l'aspetto di questa carne è del tutto invitante è molto sì. Sì, sembra buonissimo davvero no ok lei ha detto che va tutto bene lei la vedo molto tranquilla è la nostra Kumiko Kumiko sugoi molto buona è molto buona guarda mi sento proprio un pro con è affare. Oh, guardate, vedete? Il grasso dell'animale è, è scivolato via. Il grasso scivola via. C'era una pubblicità che faceva così, vero? Grasso scivola via. ti aiutami te? Grasso scivola via. Ok. Molto bene. Anche questo lo puoi mettere nel trailer. Scivola via. Cosa sta dicendo la nostra Kumiko? Uh, non lo so. Adesso prendete il vostro mitzvah. Purtroppo andiamo. Lei dice, ma serve, non serve, non è sicuro, ma perché me lo chiede a me? Vabbè. Adesso ha detto che va a vedere le soluzioni. Adesso la nostra Kumiko è andata a vedere la soluzione per come fare il chawan Accidenti, ci sta imbrogliando, lei non è in grado. Come sai ne? Lei si sta scusando, ha detto come NASA e non sa se serve questo o meno, quindi chissà, lo scopriremo tra poco. Ok, vabbè, eccoci tornati. Sono passati i nostri 30 minuti e il riso è pronto per essere cotto, cotto. Cotto Cotto. Basta. <ride> <ride> <Kitsukoi>. <ride> mi ha detto di nuovo che sta ancora cercando il moroso. Non so se è un invito per me. Non lo so. Eh, guardate, ormai tutti, tutti gli tutti youtuber italiani C hanno una moglie giapponese. Quindi mi sa che me la devo trovare anch'io prima o poi. Ecco qua, tagliamo. Tagliamo, tagliamo, tagliamo, tagliamo, tagliamo, tagliamo, cucco? Io, io non la posso aiutare, vorrei aiutarla ma oggi è Kumiko no Jimandoga Vorrei aiutarla ma come vi ho detto questo è il video in cui Kumiko ci fa vedere quanto è brava in cucina Quindi se la aiuto io che, che, che braggia Lei dice che non è brava a cucinare ma vabbè Guarda che si impara You get better. Ecco qua il kamaboko. Kamaboko desu. Kamaboko desu. Questo è sacana, dappiché. Sacana, la no, nerimono. Nerimono? Mm. Ah, vabbè. Adesso vediamo che cosa c'è dentro perché nessuno lo sa. Eh, vabbè comunque per lo più sono mm, sono è pesce. Mm. Tu con un iru. Ah, chawamushi. Questo è per il chawamushi. Guardate, questo è buonissimo. Perché tanto dai, che te in Ah, è buonissimo. Pure e questo qua anche buono se lo mangiate così, eh. Ah, mm. vabbè. Te aratta. Te aratte mi ha chiesto se mi sono lavato le mani? No. Ma le bocca ci mi fai ricordati? Mi fa beh tanto te lo metti in bocca a te. Ma ah, vedete come sono. Vedete, i giapponesi sono persone fredde, ve lo dicevo. No, cazzo. Cioè, però vorrei far vedere che praticamente io ho camminato nella pioggia più nera. Quindi, mo, mm -hmm. ratta. Le, le mie mani. Se... Gidonia 180. Io di E su guia, mi è data, però. <ride> cioè, si sono lavate da sole le mie mani nella neve. Cioè, nella neve, nella pioggia più, più nera. Oh. Cosa stai cercando, Kumiko? Alla, Ah, qualcosa per mescolare. Qua adesso prendete l'uovo e mescolate con amore. Hai giù iriteru? Eh? Hai giù iriteru? Iriteru. Ok. Ok, sto si sta mettendo il cuore, metto sì, sì, sì tranquillo. Eh, eh, nante io no, italiano ai giù iriteru, Con amore. Con amore. Con? Con? Con? Con? Amore. Amore. Cucino con amore. Cucina... Eh? <ride> Cucino con amore. Cucino con amore. Ecco, vedi. Guardate come che me l'ha chiesto lei, eh. <ride> Facciamo una ripresa dall'alto. Ok, e questa la mettiamo dentro il nostro dashi. Ecco qua, così viene il dashi con l'uovo crudo. Yuhuu! Nandè, con i non no? Con man mamma no? Ciao ammushi. Ciamo ciao, Va a controllare le soluzioni di nuovo. Allora sembra io quando gioco ai giochi quelli che non si capisce niente. Ecco, guardate qua che abbiamo il fungo. Queste sono le cosce di pollo e il Mitsuba. Queste vanno tutte dentro il nostro ciao ammushi. Per esempio, io Ah, No, non ancora. Ma com'è complicato fare sto a mushi, eh? Ecco qua il nostro a mushi. Ecco qua. Beh, qua per togliere la parte che non siete riusciti a mescolare bene, usate questo nito. Eh, non so come chiamarlo in italiano, tipo scola uovi. Guardate quanto è bella! voce un giman. Giman in giapponese vuol dire tirarsela! Eh? Tirarsela eh? Tirarsela. Tirarsela. Tirarsela. tirarsela tirarsela. tirarsela. Oppure me la tiro. Me la tiro. Ok. What do you mean? <laughs> <laughs> <laughs> Jimaman, non Kotoba. Eh? No, sono una Ho Detto che il modo volgare per dire jiman No, quella non è volgare. Tirarsela è volgare? Se è volgare, scrivetelo nei commenti. Andiamo avanti con le canzoni in inglese. Che poi ho fatto in giapponese. Però nella versione demo erano in giapponese. Vediamo se riconoscete questa. I'm falling from the sky. And wandering all alone through the night. Donna Kyoku. Eh, non mi <ride> Neanche lei non se la ricorda più Irelio. Irelio. Adesso qua mettiamo il shiitake No, no, guardate quante cose che ci mettiamo dentro Poi eh? ci... Shiitake Shiitake Questo è il kamabuko Il kamabuko Toriniku Toriniku Mettete la, la carne di pollo Guardate come sembra buono già così Eccolo qua che è pronto Guardate che bell'aspetto E che profumino, non avete idea, eh E adesso lo mettiamo in padella Padella Padella Padella e la ni? do Potto? Ah, Potto? No! So. Cata... Padella! Padella, non c'è più spazio. Vorrei aiutarla, ma come vi ho detto, è il suo video dove ci fa vedere quanto è brava a cucinare, quindi non la posso aiutare. Catasche, è che do tascherare i nei? Dite, Renagakoreva, comico oggi, mandoga Ciao. da chi è il So, perché questo qua, praticamente questa rubrica è riesco a fare cucina da solo. Ovviamente io superviso, così se fa errori la, la fermo, perché sapete, sono un grande esperto di cucina. È diventato caldissimo ecco qua, allora praticamente in questa pentola per farlo, per farlo mettere con tutto il vapore così si faccia il vapore la mettete con la, sotto l'acqua che si bolle e questa pentola sopra e chiudete il tutto quanti minuti? how many minutes? vi um, minuti so ok, due minuti con il fuoco alto allora guarderemo questo allora. per due minuti a fiamma alta e poi praticamente dovete farlo andare a fuoco lento bisogna aprire anche un po' il coperchio sopra e bisogna lasciarlo al vapore per altri 25 5 a te, go! Per 25 minuti se ne va la nostra Kumiko? Se ne va? Sì. Ha detto che è bello fresco nell'altra stanza Qui veramente si sta morendo di caldo Forse voi non riuscite a vedere il fumo Ma è tipo onsenmita Sembra di essere alle terve Cioè io inizio a spogliarmi non ce la faccio più Allora vabbè consigli per chi vuole fare un date in, in Giappone Allora consiglio allora di, di, di pregare questo ciao ammushi Perché sarà talmente caldo che ovviamente si riscaldano anche gli umori Anche cuore, è detto di ciao do in Anche ciao ammushi te Karanatsuki stemida sooo riflessi shioio Toskani Noi chokana Eh? Cosa? <ride> <ride> Appena detto mi spoglio eh. ma io non lo so e non sono neanche copri neanche ancora Vabbè Oh Moni puntate io tenze <ride> Oh mio <ride> <vai, ride> Dio Sono passati due minuti dalla vita non ce ne siamo accorti CAVOLO Quelle ciotto a che temere un ciotto cimpae D'accordo? Ah ciotto katamata però ma dai, Giovanni, giusto, non 20 minuti aspettate. è, è da me zan... no? Mm. da me. <ride> In realtà non dovevano venire quelle, quelle bollicine, ma vabbè, Naga si pai, ma ci pai ci fai il dessert? Ha detto che, però, se finché non lo mangiamo, non si sa se è buono o meno. Bisogna lasciarlo lì per 20 minuti. Per cui, fino ai 45. Nell'attesa, io mangiano mangio di Sakura. Guardate com'è buono, è salatissimo. Sta cosa, mamma mia, mi ha chiesto se sapeva di Sakura. Gli ho detto, no, sapeva di sale e basta. Mi ha detto, eh, però, potrebbe fare un po' male. Se ne mangerò, ma ti credo. Praticamente, stai leccando sale. Vabbè. Qui intanto, noi aspettiamo i 25 minuti. E se volete vedervi il video del, degli Nari sushi che sta preparando di là andatevelo a vedere sarà caricato prossimamente vabbè adesso qua il nostro ciao amushi è pronto e poi dopo che ha tolto però avete visto l'ha tolto e è migliorato è sparito è miso 2 ha tenuto una funata? no no no no no no no no no prima vi ricordate che detto, oh no vi ricordate no ho fallito, no sì. no no no no no no andata l'acqua. Già, tutti no no no no no che no Caldissimo dai gioco ho fatto di ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao e adesso ci gustiamo anche il ciwamushi! Eccolo qua, guardate che c'ha un aspetto e un profumo davvero delizioso. Quindi, secondo me, è buonissimo. Guardate che carino anche questo spoon. Adesso proviamo il nostro ciwamushi. Itadakimasu Canary surprise. <ride> cioè, tipo, questo non doveva succedere. In cioè realtà, non doveva. Praticamente, l'endaro. Che cosa ci sarà mai dentro? C'è cioè, dentro praticamente. Tipo. acqua. <ride> Vabbè, eh, è un po' difficile da fare. Ci riproveremo magari in una delle prossime puntate. Se vi è piaciuto questo video, comunque, anche se non ci è venuto buonissimo, no? È buono, ma usci, Bezzini. Bezzini, usci, è uscito con me? Usci. Beh comunque è buono Anche se non è proprio perfetto Diciamo che è buono Guardate che non tutte le cose perfette sono buone Non tutte le cose perfette necessariamente piacciono Ci sono un sacco di cose che non sono perfette Che piacciono lo stesso Oddio che filosofico ricorda i miei vecchi video sul canale a cazzo. E comunque se volete vedere il video che ci siamo fatti di Nari e Zushi Andatevelo a vedere Ve lo lascio vi lascio il link nelle schede alla fine Noi ci vediamo domani con un altro video alle 2 di pomeriggio E Comico adesso ci saluta Bye bye Bye bye Ciao, Ciao. to the king.